Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta di mele e marmellata. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono uova, zucchero, sale, olio di semi di girasole, farina di tipo 00, fecola di patate, gran marnier che è facoltativo, lievito per dolci, vanillina, mele e marmellata di albicocche. Andiamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame, mettere lo zucchero, le uova, la vanillina e il sale e le facciamo montare. Per 10 minuti 37 gradi velocità 4 senza misurino aggiungere l'olio ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 3 Togliere la farfalla dalle lame, aggiungere la fecola di patate, la farina, il gran marnier che è facoltativo e il lievito. Ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4. Il composto è pronto, trasferirlo in una ciotola. Aggiungiamo le mele. Ed amalgamiamo bene versare il composto in una teglia da 24 cm ben imburrata mettere la confettura di albicocche a cucchiaiate Posizionare le fettine di mele. Cuocere in forno per riscaldato statico a 170 gradi per 50-60 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta di mele e marmellata.